The cat sat on il piacere, l'onore e l'onere di partecipare a questa grande manifestazione delle sei città ceramiche. Abbiamo voluto quest'anno insieme al um, vicepresidente Luigi uh, Lucio Urbano, il sindaco chiaramente ha promosso questa, uh, questa grande manifestazione, ha voluto decisamente questa grande manifestazione per creare un collante, per creare un momento di incontro e di sinergia fra varie um, esperienze e tradizioni ceramiche della città della e che eh, abbiano diciamo, lo spessore e la qualità della tradizione, dell'innovazione, dell'arte, della cultura e dell'economia. Perché no? Perché ovviamente siamo in un discorso comunque di economie e di sviluppo anche in questi termini, oltre a un discorso culturale importante, oltre a un discorso di valenza e di eh, riconoscimento di tradizioni, e Cava è, è piena, partendo già dalla Badia abbiamo le maioliche, cioè voglio dire abbiamo una tradizione così nel nostro DNA, nel DNA dei nostri ceramisti che non poteva non ritrovare un suo, un suo percorso, un suo, una sua identità, è un'identità ben riconosciuta, doveva essere appunto la reggia, volevamo fortemente questa reggia di Caserta che è una, una vetrina, una location fantastica, grazie anche al direttore Felicori che sta lavorando in maniera alacre, in maniera assolutamente determinata perché... La, la nostra bellissima reggia così come tante altre strutture museali eh, campane siano, siano portati all'eccellenza all diciamo. addirittura, anzi consiglio il 19 ehm, dopo, la, dopo la, la, la mostra ci saranno anche le passeggiate notturne nelle sale dei Principe dei Re insomma sarà una cosa fantastica voglio dire. Il, il 20 ci sarà lo stesso questa grande manifestazione ceramica poi c'è la possibilità chiaramente di visionare, di, di, di visitare la reggia di Caserta, ma la mostra è allora, bellissima. Percorso, per sì. Poi con certo. Esatto, allora è tutto un percorso che stiamo costruendo, un primo percorso c'è stato questo momento di incontro di Vincenzo Servalli il 4 dicembre del 2017, poi abbiamo organizzato una mostra in maniera abbastanza veloce, comunque eh, solida diciamo come pezzi, come presenze artistiche eh, a, nel periodo di Natale, dopodiché abbiamo il Grand Tour che abbiamo voluto qui a Cava e c'è anche un pezzo di Falcone che è un nostro eh, conterraneo, un, è un artista cavese, questa Grande, questa grande mostra che sta girando da quattro anni in tutta Europa e in tutta l'Italia, ovviamente, e adesso sosta da un, più di 20 giorni qui a, a Cava. Dopodiché ci sarà Buongiorno Ceramica, dopodiché inizia questo ulteriore percorso, eh, un percorso dove ci vede protagonisti realmente, eh, se qui siamo città capofila in campagna per il Buongiorno Ceramica, lì cominceremo ad essere ancora più diciamo, eh, sollecitati e nello stesso momento partecipi a progetti che sono nazionali e internazionali perché Buongiorno Ceramica si sta aprendo alla Germania, si sta aprendo alla Polonia, si sta alla, abbiamo ceramiche della, dalla Lisbona, di, di Lisbona, dal Portogallo, dalla Spagna, quindi voglio dire, comincia ad essere un mondo veramente grande e importante con progetti economici, con progetti artistici e culturali di veramente di spessore altissimo e di livello assolutamente internazionale e noi dobbiamo essere presenti, i nostri ceramisti devono essere lì perché sono anche progetti ehm, finanziati dal Ministero, quindi voglio dire bisogna essere presenti, bisogna essere insieme, eh, coordinati e... e e partecipare, partecipare a, queste grandi, a queste grandi sfide che diciamo, ma noi, i nostri ceramisti manifestano la loro eccellenza in qualsiasi tipologia di arte che producono e può essere sia il pezzo diciamo, semplice, quello della tradizione, oppure da tavola semplice, oppure ci sono anche eh, delle. Come dire, delle eh, sono molto trasversali loro, io questo ho notato perché mi hanno mandato in anteprima le foto dei lavori che esporranno lì alla Reggia sono veramente molto trasversali. Mentre riproducono il, il, il ciucciariello, diciamo che è il tipico della nostra, della nostra diciamo, tradizione, poi improvvisamente escono con dei pezzi che sono di, di new design, che sono fantastici, con un misto di cotti, di metalli, di cose, cioè, voglio dire, c'è una bellissima... Uh, come dire, cioè, ci sono belle teste, belle capacità, bravissimi da un punto di vista manuale e ripeto, siccome noi poi siamo ad adesso anche autonomi perché è stato raggiunto se non sbaglio il 14 o il 16 dicembre, sempre 2017, grazie a Vincenzo Servalli che ha tanto diciamo, combattuto per questo, cava un disciplinare autonomo rispetto a Vietri quindi abbiamo la città ceramica, cava può mettere il suo timbro città eh, ceramica di Cava dei Tirreni, non più e quindi